perché YouTube non può mancare nella nostra strategia di marketing. L'85% delle persone di un'età compresa tra i 18 e i 49 anni utilizzano diversi dispositivi nello stesso momento e un terzo di questi utilizza un altro schermo per poter guardare YouTube mentre guardano la televisione. Questo ci fa capire quanto sta diventando importante YouTube nella vita di tutti noi. YouTube ha la capacità di rimuovere quello che in teatro viene chiamata la quarta parete e permette una visualizzazione interattiva dei contenuti. Interattiva significa che è possibile gestire la visualizzazione e inoltre far parte di una community. Inoltre è possibile guardare i video su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Ogni minuto vengono caricati su YouTube circa 400 ore video. Video per istruire, intrattenere, far conoscere il proprio brand. Oppure anche solo ispirare gli spettatori. Come già detto questi spettatori non guardano passivamente i contenuti ma possono appunto interagire con i video stessi, con il creatore di questi video con la community che si va a formare. Dunque è chiaro che il pubblico coinvolto di YouTube eh, rappresenta un'ottima opportunità per creator, brand, aziende che vogliono far conoscere i propri prodotti e i propri servizi. YouTube va a intervenire in quello che vengono chiamati i micromomenti, cioè momenti nei quali lo, lo spettatore ha necessità di vedere qualcosa, vedere qualcosa per poter creare qualcos'altro, per istruirsi su un determinato funzionamento di un oggetto, semplicemente conoscere un determinato prodotto al meglio. Quindi le aspettative dei consumatori in questi micro momenti sono davvero molto alte. Se tu riesci a intervenire in questi micro momenti nei quali lo spettatore ha necessità di qualcosa, molto probabilmente questo spettatore si affezionerà a te, ai tuoi video e al valore aggiunto che tu riesci a dare. Perché proprio in quel momento, nel momento in cui stavano cercando qualcosa, tu sei riuscito a dargli quello che loro cercavano. Anche perché ricorda che YouTube è diventato il secondo motore di ricerca dopo Google. Quindi la gente accede a YouTube direttamente per cercare delle risposte. Proprio così come facevamo con Google e come facciamo tuttora con Google. Dunque, essendo un motore di ricerca, è molto probabile che il tuo video, se è fatto bene ed è di buona qualità, venga innanzitutto trovato, dopodiché visto volentieri dallo spettatore. Dunque, se stai pensando di integrare YouTube all'interno della tua strategia di marketing, questa è un'ottima scelta e se hai necessità di informazioni su come ottimizzare il tuo canale YouTube e su come stilare un piano editoriale, puoi contattarci per chiederci qualsiasi informazione. Alla prossima!